Instagram e Instameet, un nuovo modo di condividere la realtà. Instagram è un'applicazione che ormai conta più di 100 milioni di utenti sparsi in giro per il mondo. Come Instagramers abbiamo il nostro fondatore Filippo Gonzales che è stato il primo ad intuire la vera efficacia di creare una community che si raduna attorno all'app. Qui a Torino abbiamo realizzato un esperimento magnifico di cui siamo veramente orgogliosi, è stato portare persone al di fuori del semplice della semplice applicazione dell'app del telefonino e radunarle qui a Torino per un progetto comune eh, che è stato sviluppato durante tutto il weekend ed è il suo punto unico rispetto a tutti i social network che conosciamo oggi, rispetto a Facebook Twitter, Pinterest, è, il primo, è la prima volta nella storia eh, che le persone si incontrano al di fuori dell'applicazione ed è questo eh, il vero modo di essere social. Grazie, allora salutiamoci con una, con una foto.